e bentornati nel secondissimo episodio allora è passato tanto tempo perché ho deciso di finire tutto il progetto della casa che, vo <coughs> che volevo e che peraltro non è, non è ancora finita ma vabbè la roba essenziale è finita sono andato a minare purtroppo non sono andato a registrare perché volevo comunque finire non volevo avere mh, due ore di registrazione dove piazzamo blocchi, e basta, vabbè. Comunque vi faccio subito vedere. Guardate che bello. Questo qua è zucchero formato in cristalli giganti per il tè. Mentre dentro si mescola il cucchiaino, mescolando si scioglie lo zucchero e il tè zucchero. Molto bello. Se guardate... Che forza è ancora da ultimare è immensa, sono tre piani. Andrò <coughs> messo al vetro, ancora un po' di decorazioni fuori, ma comunque la struttura è finita. Allora, qui ci farò, non lo so, qua ci farò magari. Questo sì, devo ancora finire, va bene? Ci farò un po' di struttura, magazzino per i cavalli, qua devo ancora finire l'arco le stalle per i cavalli <coughs> poi un'altra cosa scoperto qua sotto non so se comunque qua sotto c'è un chunk di slime e non voglio sfruttarlo perché non voglio distruggere eccoci qua cioè, ho fatto tutto un meccanismo assurdo per fare apertura vedete i pistoni qua sotto c'è ancora un po' di blocchi da togliere va bene in teoria queste scale vanno eh, una scala da 4 va ben giù fino in fondo qui è dove ho avuto accesso qui, come vedete qua c'è ancora ci sono dei diamanti ne ho già trovati altri 8 e ho già trasformato in piccone questi sono altrettanti ti credo spero di sì Qui ho ancora un po' di redstone, che ho preso, ne ho già presa parecchia, che ce n'era qua, dove era? Non era qui. Comunque qua è dove ho sentito lo slime e c'era lo slime, alla fine c'erano degli slime. E qui ho preso redstone, sì. Qua c'era redstone e dei diamanti. Ah, ce n'è altro, raga, qua. C'è un'altra redstone. Ok. Comunque, vi ho saltato tutta la parte pallosa dove costruivo la casa, dove farmavo, roba inutile è un peccato che non ho registrato mentre ho trovato i diamanti Ma dici, pensavo che, eh, cioè guarda che forza, PAM Fantastico raga, è una roba pazzesca Comunque, tenendo conto che non sono ancora protetto perché non ho Non ho, come si dice, non ho armatura non ho armi. Ah. raga c ho gli otto diamanti ancora peraltro sono andato a esplorare le barche e c'erano quattro smeraldi 13 lapislazzoli del ferro che ho già fatto un piccolo per prendere i diamanti e 10 pepite di ferro cioè meglio di così co cosa posso succedere <coughs> Ah, e poi dentro c'era anche, aspetta se no mi assolgo, il feedback uditivo Ho trovato un atterraggio morbido 3 e un'affinità all'acqua E direi... Visto che non voglio crepare subito ah, Scegliamo, sì? Direi, andiamo a farci una spada di farro Non la faccio in diamante perché i diamanti li teniamo come fossero. raro e andiamo a dormire perché oggi cosa faremo? Oggi inizieremo a costruire delle farm basilari non automatiche, però per iniziare e calcolare un attimo come funziona, ehm, serve il minimo. Allora, qui togliamo questo e intanto che andiamo a riposizionare qua. Ok, perfetto. Poi, se non sbaglio, qui sotto dovrebbero esserci delle altre alghe, che non sono queste, vero? No. Questa è l'erba marina. Comunque le alghe mi spara che di non vederle. I smeraldi erano in corredito laggiù, mentre il metto e cose erano nel reddito che avevo sotterrato sotto casa. Quasi quasi mi prendo la prima ink sacca. Ok, Ragazzi ancora la scelta. Vabbè, vediamo un attimo poi <coughs> le canne da zucchero. Allora, sicuramente devo fare. Cosa che devo fare? Sicuramente devo fare un punto che collega. Là, quindi andrò a costruire più avanti un ponticciolo che mi vada a collegare le, la terraferma è Una fanno veramente economica che è quella nuova che hanno fatto per la versione 1.1 e 1.2 Quella per la 13.0 eh, si può fare, solo che è più dispendiosa perché servono le cordicelle, i filo di una porta, ci cioè serve ancora tanta roba per quella e quindi è ancora un po' costosetta e attualmente non possiamo farlo, quindi c'è cioè questa qua, molto più piccola, compatta e ugualmente efficiente magari poi sull'isola andremo a fare più farm di pesca, magari ne faremo due o tre in... in fila un po' qua e là così dai che così se invitiamo anche qualcuno in un server che andremo a mettere più avanti se riesco a mettere un server eh, metto questo mondo nel server e poi chi vuole farmare ha due farm disponibili comunque vi faccio <coughs> sì. preparando va? con la cartuccia Io sto registrando, porca miseria, devi avere il collo pulito di. Sì, adesso vado, Se, quando, vado quando sono riuscito a finire qua. Ah, no, non c'è niente, adesso mi, ha mi metto io quello che, che non serve che io, mi so abbinare le robe da perfetta Grazie, ciao. Ok, allora diciamo lo spazio è bello che è pronto, cioè già, è già a posto, quindi ci servirà. <coughs> Poi andremo ad aggiungerne un'altra, sono anche raffreddato. Andiamo ad aggiungerne un'altra sicuramente, quindi facciamo il posto per due, una qua e una qui. Quindi, questo così, poi oh. vabbè, è andata giù sbagliata. Vabbè, vabbè, pazienza, non, non, non importa, non importa. Allora, noi da farla, non... <coughs> dobbiamo farla con l'hopper che si aggancia. Ho finito l'accetta, cavolo, è vero. Noi vogliamo che l'hopper, c'è agganci dietro Ah, ho Uno qui Ok Peraltro un'opera Vabbè non ha, non ha importanza Non serviva Ok Questo qua così Poi se non ricordo male Sopra la short plate, poi ci abbiamo bisogno di acqua. Dobbiamo riuscire a piazzare qua dietro. <coughs> allora ci saranno dei blocchi alla ah, sabbia che faccio 1 e 2. Dovrebbero essere 3 4. che me la metti così perché non posso oh. ok ah perché ce l'ho sopra ah, ok va benissimo allora adesso prendiamo della biera con cui andiamo ad ingabbiare l'acqua facciamo una roba del genere ehm, creiamo un buco qui che così l'acqua può passare Vabbè, pazienza, adesso verrà travolto e sparirà. Comunque, un blocco, piazziamo qua. Siamo così. E l'acqua dovrebbe uscire di là e non uscire di qua. Ora piazziamo l'acqua qua. L'acqua va di qua giustamente in maniera eccezionale. E in teoria pescando adesso cioè puntando ragazzi, non, non, so. non deve essere proprio così eh ma però c'è anche il blocco da cui mi tira se ho preso qualcosa ok ha preso qualcosa non capisco perché non me l'ha dato subito boh comunque facciamo così Mettiamo un blocco qua sopra che così non rompe mentre fermiamo ok comunque eh... cioè raga ok funziona funziona per quello e è un... probabilmente appena posso andrò a fare quella quell'altra dell'1.13 che basta che miro lì e che è molto più facile posso questa appena si va fuori c'è cioè bisogno mettere lì e così basta non, cioè non capisco aprirsi e chiudersi boh raga non lo so minimamente cioè io basta che tiro metto qualcosa qui che tiene schiacciato vabbè vabbè pazienza comunque per questo episodio è tutto, io vi ricordo di iscrivervi e commentare, adesso appena posso se pesco qualche gancio vado a creare anche quell'altra della 1.13 che secondo me funziona meglio, vabbè non lo so, vediamo e niente, io vi a commentare, iscrivervi, condividere, lasciate un like e vi ciao!